Ciao ragazzi! Oggi 20 dicembre, vediamo che tiriamo fuori! Confette al cioccolato! Vediamo cosa cuciniamo oggi? Come avete visto abbiamo appena finito di tagliare la forma e ora siamo qui con il nostro solito amico e siamo pronti a arrotolare. Pronto? Sì. Andiamo! Ragazzi, vi ricordate i pezzi che vi avevo detto di tenere? Ecco, ne abbiamo fatto una stella cometa che adesso mettiamo sulla punta. E poi quattro pacchi in regalo. Ma qui vince la fantasia! Fate quello che volete! È pronto, è appena suonato! Sempre fate molta attenzione perché il forno. La parte più pericolosa scotta. Ma eccolo qua, si è un po' gonfiato, un po' spappolato il nome che non lo so chi perché scotta. Aspettiamo che si raffreddi e poi lo sistemiamo. Ecco, ora che si è ben raffreddata abbiamo aggiunto anche i pacchettini belli gonfi ci mettiamo giusto una spolverata di zucchero a velo visto che è dicembre